Gente affatto indipendente. Sugli amici non contare. I tanti nei giorni felici quasi assenti se richiamati. Gli amici, bello affare. Non contare sull'amore. Dalle nuvole su cui ti innalza ti spinge giù con la sua ignoranza. Amore, dolce errore.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 shall enter.